Degli elementi Furia del cosmo Combatti Orion La freccia del cosmo Dobbiamo muoverci in fretta Ci sono! Orion, lanciami! Cosa? Devi scagliare me come una freccia mm. Dovremmo avere un tempismo perfetto Eh, no, così è troppo rischioso prendo in prestito un secondo per fare una cosa profica cosmica guardia rama abbigliante Dì al tuo guardiano di consegnarmi i frammenti prima che il santuario ci crolli addosso. Riff. Consegnarli Dovrai obbligarmi. Non mi lasci altra scelta. Affondo solare! Il potere del cuore del Titano rappresenta un pericolo per chiunque lo custodisca. Ma vedo un grande potere in te. Ora è tempo di ricongiungere i quattro frammenti. Yeah. Yeah. What? What? Conterrò il potere dei frammenti di magma, così potrete riportarli indietro al Grande Tempio. Trovate gli altri frammenti, guardiani, ma fate attenzione al loro potere.